Come faccio a ah, fare un'automazione una tra la mia pagina di Facebook e il mio gruppo di Facebook? Allora, io sto utilizzando Integromat. Integromat è una, una piattaforma con anche programmi a pagamento, ma c'è anche un programma free. Allora, vi lascio il link della piattaforma in descrizione. Cosa offre il programma free? Qui ci sono i pacchetti Allora abbiamo mille aut automazioni nel programma free 100 MB di trasferimento E la possibilità di postare ogni 15 minuti il vostro, La vostra automazione Praticamente ogni 15 minuti se avete un post pubblicato nella vostra pagina di Facebook, ogni 15 minuti verrà postato in automatico sul gruppo di Facebook. Questa è la versione free. Poi abbiamo la versione basic da circa 9 dollari al mese. A differenza che avete 1000 automazioni durante il mese, 1 GB di trasferimento e potete postare ogni 5 minuti. Eh, eh, I post Praticamente ogni 5 minuti a, eh, Si accende l'automazione E se è presente un post sul vostra, Sulla vostra pagina di facebook Verrà Postato in, auto in automatico Sul gruppo sempre di facebook Come avviene l'automazione Vi chiederete Beh è semplice Allora Tramite il link di, Che troverete qui in basso vi dovete registrare allora cerchiamo molto velocemente vi faccio vedere integromat ok questa è la pagina principale di integromat andate su singlin e vi potete registrare con uh, un account di google con un account di Facebook oppure create un account Integromat. Compilate tutti i dati, ma entro de direttamente dentro la mia dashboard. Allora, nella mia dashboard al momento eh, per questa prova ho utilizzato, ho aperto un conto free. Come vedete, avrete una linea di tempo di di tempo e qui in alto le operazioni che avete fatto troverete la percentuale delle operazioni che avete fatto e i, le automazioni perciò io ho fatto il 19 di mille automazioni questa video uh, è un uh, una pagina di prova dove creo le mie automazioni allora per creare l'automazione pagina facebook a gruppo facebook come dovete fare semplicissimo allora andate create allora prima di tutto dovete lasciare il, il programma in, in inglese se mettete in italiano non, non riuscite a fare praticamente niente perciò create andiamo. schiacciate sul più qui c'è l'elenco di, di tutte le app che potete utilizzare dobbiamo andare a cercare la pagina facebook Qua, facebook e qui, qui facebook page, page eccolo qua date nella prima in alto c'è scritto watch post cioè un, un trigger dove tutte le volte che viene postato un post sulla pagina di facebook questo trigger si attiva lo va a riconoscere allora connection allora Andate su, allora qui ci sono io già fatto diverse volte. Comunque lo rifacciamo da capo. Ad, lo troverete in bianco. ADD, date un nome alla vostra connessione. Potete chiamare anche PINCO PALLO eh, PROVA. Continua. Lì, eh, si apre questa schermata consentite tutti i cookie sì. dovete accedere alla vostra pagina di, di facebook adesso proviamo otmail.it vediamo se va bene mi dà un errore per me esatto perché ho schizzato un po' troppi tasti di to... cal... là... mettiamo che A password adesso dovrebbe andare bene. Una volta. Okay. Modifica impostazioni. Io ho due pagine. Lo facciamo su. Questa è una, una seconda pagina dove troverete le varie eh, news, notizie. Se volete registrare, comunque vi lascio il link in descrizione. E questa sono, è la pagina delle mie offerte speciali, dove troverete tutte le offerte. Che troverete che amazon pro che amazon uh, propone praticamente oltre alla pagina ho anche un oltre alla pagina facebook e un gruppo facebook di offerte speciali ho anche un canale telegram che vi lascio in descrizione una volta che siete in questa pagina potete uh, selezionare le pagine se ne avete più di una Selezionate quello che vi è più consono Comunque offerte per, noi, per me è offerte speciali Andate avanti Date tutti i consensi Fine Ora è collegato a Integromat a Facebook Ok E qui chiudiamo allora e rifacciamo con un no accesso perché non Qui è un errore che può dare continua ok page in questo nel mio caso offerte speciali limiti al momento lasciamo due ma può essere anche 1 o può essere anche 100. Che cosa sono i limiti? Il limite è eh, quante volte deve pubblicare un post. Ad esempio, se sulla vostra pagina di Facebook avete un post, ne pubblica uno, dopo 15 minuti ne pubblica un altro. Se nella vostra pagina di Uh, Facebook avete due post, 2, 3, 4, 5, 1000 post in 15 minuti vi pubblica quello che mettete qui, il limite da 2 a 100. Io lo lascio sempre 1 e facciamo ok. From now on va benissimo. Al momento, lo lasciamo così. Questo è a posto. Poi cliccate sulla tasta destra nel, del mouse sulla parte bianca. Add modulo. Dobbiamo inserire ser un modulo. Allora, flow control. Ho oh, sbagliato. scriviamo torniamo indietro scriviamo router router vi si aprono due più ve ne basta dipende quanti quanti gruppi avete comunque se avete un altro gruppo basta schiacciare sul router vi si apre un, un altro più un altro gruppo, volete fare un'altra automazione, schiacciate, viene fuori un altro più. Per cancellare date sul più del 3, col tasto sempre di destra. Ok. Ora andiamo sul più. Andiamo a cercare sempre Facebook, gruppo, dobbiamo creare un nuovo. Post in questo gruppo, adesso lui si sta, ce sta cercando il gruppo. Allora rifacciamo gruppo, gruppo, pinco, fallo, è indifferente. Si connette, ok. Si chiama, questa integrazione automazione l'automazione si chiama gruppo piccopolo andate alla ricerca dei vostri del vostro gruppo allora cerchiamo offerte speciali. Oop, offerta speciale offerta speciali. che è il mio gruppo di offerte speciali perciò nella pagina inserirete la pagina vostra nel gruppo il gruppo qui come deve essere pubblicato sotto che nome io sotto il nome della pagina offerte speciali che cosa ci volete mettere nel messaggio nel messaggio ci mettiamo il messaggio il link ci mettiamo il permalink ok facciamo ok ok automazione è quasi pronta adesso vediamo un attimo se funziona allora vi faccio vedere la mia pagina di facebook con l'ultima eh, aggiorniamo la pagina con l'ultimo post che è questo qui adesso si dovrebbe aprire la, la connessione è lenta oggi, perciò ci mette un po' di più. Comunque è un amazfit Fit e questo è il post, ok? Ritorniamo di qua. Facciamo run. Vedete che integrazione. Inizia e non è andata a buon fine perché deve venire un più qua. Allora, questo potrebbe essere un errore. Riproviamo di nuovo a fare run e vediamo che non parte. C'è un motivo. Allora, choose, choose manually, perciò, tasto destro, andate sulla cosa di Facebook. Eh? minimo storico vuol dire perché io l'avevo già fatta allora se la fate come nuova non vi dovrebbe dare questo problema se invece avete fatto avete provato e non vi ha funzionato fate questo modo ok perciò lui adesso mi va a prendere l'ultimo post che è stato pubblicato sulla pagina di facebook facciamo run di nuovo l'orologio gira qui dovrebbe aver preso ha fatto integrazione qual gira vi dà un errore se vi dà un errore non è un problema io al momento non sono un programmatore e non ci capisco assolutamente niente basta andare su qua in alto vi dà la, tipo de, la tipologia di errore ignora questo errore viene ignora errore. Rifacciamo run di nuovo e vediamo cosa succede. Qui da 1 qui da 1, un errore. Posto OK. Andiamo sulla nostra pagina. Facciamo in teoria. Ha pubblicato l'ultimo post della pagina andiamo a fare l'aggiornamento vedere se si aggiorna in teoria dovrebbe aver pubblicato questo post qui andiamo sul, sul nostro gruppo adesso io qui l'aggiorno vi ricordate? dovrebbe essere un orologio di Amazon esatto guardate qui questo è quello che ha pubblicato adesso e questo è quello che ha doveva pubblicare ha pubblicato. È, la è lo stesso post uguale, uguale, uguale, uguale manca la fotografia perché non so il motivo che in questo caso non ha pubblicato la fotografia però se guardate gli altri post la fotografia È quasi sempre adesso non so perché ma stamattina le foto non me le riesce a pubblicare eccoli qua questo è l'altro post c'è cioè la foto questo è un altro post un'altra foto solo stamattina non ha voglia di pubblicare le foto però come potete vedere a parte questo post qui le altre le foto ci sono tutte quante ok l'ultima cosa di default e qui ci siamo posto per far partire l'automazione è una cosa semplicissima date qui in basso scheduling scheduling scusate per il mio inglese ma non sono madrelingua in inglese perciò non so date su qui, vi si apre eh, l'impostazione, allora, gli intervalli, gli intervalli regolari, un giorno, tutti i giorni, una data specifica, ok, lasciamo intervalli regolari, nella versione free purtroppo viene pubblicato un post ogni 15 minuti, nella versione a pagamento dipende dalla versione a pagamento un minimo da 5 minuti in avanti perciò noi lasciamo 15 minuti uh, quando lo volete volete che inizia questa automazione ve la impostate voi io ad esempio metto dalle 8 della mattina alle 22 della sera ok non l'ho preso perché ho fatto un errore dalle 8 della mattina dalle 8 della mattina alle 22 della sera che giorni mettiamo tutti i giorni perché a me interessa tutto mesi mettiamo marzo oh, mettiamo tutti i mesi adesso mettiamo tutti settembre ottobre novembre gennaio non lo metto perché è ormai è passato ad ok vediamo le altre impostazioni alcune di queste impostazioni sono solo ad esempio sono solo a pagamento attiviamo ok Adesso lui è impostato. Ogni 15 minuti posta da solo il post. Se è presente un nuovo post nella pagina di Facebook, lui lo va a ricercare e ve lo posta in automatico nel, vostra, nel vostro gruppo di Facebook. Se in questi 15 minuti non c'è nessun nuovo post di sulla vostra pagina di telegram di facebook scusate non pubblicherà niente sul gruppo di facebook ok questa scheda lo possè lo può, la si può chiudere final tutto, tutto quanto in automatico salvate il lavoro save se no se chiudete non vi salva niente e l'automazione una volta chiuso il browser va persa andate sul sulla vostra dashboard troverete l eh, la vostra integrazione automazione scusate tra 13 minuti riparte, se c'è un nuovo post ve lo pubblica, se non c'è non ve lo pubblica controllate sullo scenario se è attiva su on perfetto bene e aspettate 15 minuti se vi interessa eh, come avviene un'automazione da dal vostro canale di telegram alla pagina di eh, di facebook me lo dite vi faccio un video apposta che c'è è facile semplice veloce così se chi è affiliato a amazon e vuole fare crescere il suo canale eh, telegram sul, sulla pagina sul gruppo facebook delle stesse offerte eh, senza star lì a pubblicare manualmente come facevo io prima di conoscere questo, questa procedura è molto semplice l'importante è che 1. Vi, vi iscrivete al mio, cavana, al mio canale. 2. Lasciate il like, naturalmente, qui sotto. E poi ci vediamo la prossima volta. Grazie di tutto. Eh, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto oppure no. Fatemi sapere sempre nei commenti se eh, vi dà degli errori oppure no. al momento. Questa procedura funziona sto provando in anteprima in anteprima ve lo dico però non so se funziona di fare anche una automazione con instagram ci sto provando vediamo se ci riesco così magari chissà ciao a tutti un like